Greg Lico, lo sapete che non ci sono più morti, purtroppo ci sono ancora molti feriti per i botti di Capodanno, specialmente quelli illegali, vietati? Beh, per fortuna questo vuol dire che le cose sono un po' migliorate sicuramente, nel senso che certo. una volta i botti erano, diciamo, un po' più frequenti. E io li annullerei completamente, dipendesse da e me. E questa no? è una buona soluzione. Non, non servono, cioè si può divertire tranquillamente a Capodanno anche senza botti, no? No, poi eh. ci sono tantissimi altri modi per festeggiare, per esempio brindare... E poi c'era anche un altro sì un altro però c è meglio non dirlo, dirlo quello non lì dirlo. per esempio sì. eh, cioè, stanno tantissimi di modi per festeggiare il capodanno cioè quello che, che volete dire no vabbè si intuisce no, insomma, sapere, insomma, magari, comunque no? Capodanno si possono fare tante cose. Quindi, lasci prendere un po' dall'ebbrezza, così, eh, stringi beh. un po' promiscuamente delle relazioni. Sì, ti, ti, ti vuoi delle bene. Tipo, ecco, dai, ti dai, puoi, dai, ecco volersi dai, bene, volersi dai, bene. Volersi dai, bene volersi, eh. meglio volersi bene, bene che, che fare i botti. Messaggio allora, meglio volersi bene che fare i bot. Bot. botti. Ci si diverte più volendosi bene che fare i botti. Ok, ci siamo capiti.